Vai vai vai Allora, ho incontrato Marco, ormai insomma 30, 31 anni non sono e l'amicizia che ci lega è sicuramente fraterna. Perché, no, no, è, e ragazzi, non credo no, che no. sia un caso che il 2017 sia un anno speciale per entrambi, perché vabbè oggi siamo qua a festeggiare l'unione con, con, con Federica, che è una ragazza capace di mettere tutti, eh? È, è, è, è, no, no, <ride> che è una ragazza eh, capace di mettere ovviamente tutti, tutti d'accordo per la sua energia positiva e, e per il suo sorriso a 250 carabili. Bravo!